Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi stile orecchiotte da Volpina perché vi devo mostrare una box. Ed è quella in edizione limitata di ASOS. Allora, questa è la Lotti London box per Carrington Duran. Eccola qua ed è, dunque, avevo guardato prima sul sito ed è se non sbaglio, scusate lo sto guardando la telecamera perché devo guardare ed è sospettando dei corrieri, ehm, viene 29,90 a volte è, queste box in edizione limitata soprattutto quando arrivano da ASOS Italia sono in pochi pezzi quindi come sempre ve lo dico applicazione, lista desideri anche se esaurita più o meno ogni giorno ne mandano fuori ogni giorno, ogni giorno no però ogni qualche giorno mandano fuori qualche pezzo quindi con calma si può tranquillamente ottenere oltretutto ci sono sempre degli sconti quindi si può ottenere anche con gli sconti allora questa me l'hanno inviata perché sì, collaboro con Esos Asos, sarebbe Esos da quando ho fatto il calendario dell'avvento mi hanno contattato loro e questa è la collezione di Lotti London che io non avevo mai provato prodotti di Lotti London e tic, che sono anche comunque simpatici, carini, abbastanza performanti ed è poi ho provato qualcosa nel calendario dell'avvento, se non mi sbaglio comunque ora guardiamo questa box, parliamo di make up ovviamente questa è solamente la parte esterna e la box dentro è così ok indicatemi una cosa, non ho la minima idea di che cosa ci sia dentro perché da fuori non ci sono spoiler ed io sul sito non ho controllato e questa è ancora chiusa, quindi lo scopriremo insieme ok, si presenta così, perfetto, con il pluriball e andiamo allora, prima cosa che noto, bello, il fatto che i prodotti siano sigillati nel pluriball non sarà bellissimo da vedere, non ha quelle veline, però sono belli sigillati E i prodotti più fragili hanno un pluribol in più. Vedo uno, due, tre, quattro, cinque prodotti. Ok, è un po' una beauty box. Vi aggiornerò anche sulle beauty box comunque. Allora, il primo che guardo è il più grande. Cos'è? Quindi sono tutti full size questi. Ok, shake before use, quindi mescolare prima dell'uso, il... Ah, setting spray illuminante da 80 ml ovviamente è chiuso ma noi lo andiamo ad aprire ovviamente anche perché credo di adesso cerco di aprirlo e poi vi mostro perché credo di aver capito la cosa intende per illuminante mentre cerco di aprirlo ditemi come utilizzate voi i setting spray perché io li ho sempre usati vaporizzati sul viso e invece ho scoperto che la, erano stati pensati con i vaporizzatori così grandi perché andavano aspettate perché sta uscendo un po' il prodotto eh, forse l'ho eh, aperto io adesso perché era asciutta la plastica dentro vanno vaporizzati sulla blender e poi la blender si tampona sul viso proverò perché questa cosa io non la sapevo ma ora torniamo al nostro prodotto perché cerco di farvelo vedere sul fondo ha tanti glitterini tipo una polvere dorata ma come faccio a provarlo? si, sì, va proprio mescolato Okay, come faccio a provare il profumo è buono Eccolo ecco non so se riuscirete mai a vederlo Lo vi, si vede un po' mentre si asciuga c'è cioè questa polvere dorata che si mischia al setting spray ecco Uh, qua si vede meglio, non so se riuscirete a vederlo l'ho spruzzato, scusate, tolgo un attimo questi l'ho spruzzato qua sopra per farlo uscire e proviamo senza luce vedete che ci sono ecco qua, questa parte dorata ok, tra questi leggeri, diciamo che ci mette un sacco ad asciugare ha un erogatore molto potente quindi forse questo è davvero il caso di metterlo con la blender proveremo leggermente illuminante ora rimetto dentro i prodotti perché erano tutti nel pacco io non so il valore di questi prodotti sinceramente perché Lottie London non, è... non lo conosco poi vediamo che cosa c'è un pennello un pennello vegan e cruelty free questo mi piace molto così ma noi andiamo ad aprirlo per capire ah ho capito perché è il pennello vabbè adesso lo apro se ci riesco e nel mentre ditemi anche se avete già provato i prodotti di Lotti London tranne il blush che era in una non mi ricordo se in un calendario o in una beauty box non mi ricordo il blush è delicato carino non riesco ad aprire il pennello e le forbici sono molto lontano da me. Ma com'è possibile non aprire un pennello? Forse ce l'ho fatta? Forse ce l'ho fatta, fatta? Allora vediamo un po': è carino rosa pastello, è da sfumatura, bello morbido. Le setole sono belle morbide e il pennello per il momento, devo dire che è tanto full size, leggero, ben bilanciato, facile da impugnare. Potrebbe piacermi assai. Allora, veniamo agli altri due prodotti. Partiamo da questo che è uno stamp liner. Stamp liner. Ok, apriamo. Corriere, aspettavo, aspettate un secondo. Ok, allora, aspettavo un pacco, ne sono arrivati 8, tutto normale. Eh, no, non sono scesa con le orecchiette. Stavamo parlando di, secondo me questo perché è mezzo aperto, lo Stamp Liner, che ho detto che lo aprivo per capire che cos'era. Anche se dal nome mi viene da pensare che so cos'è cioè che ho capito che tipologia di, di cosa è, però cos'è e com'è non lo so. Allora, butto qui perché sto facendo il pacchetto della plastica. c'è un altro pezzo e ora ve lo faccio vedere che è fatto così. Allora, white edition. Qua ha una punta a pennarello. Che può fare linee più spesse o più sottili diciamo che è bello pigmentato eh? e di là allo ah, stampo Vediamo carino molto molto carino ho questo ciuffo che mi sta facendo dannare ok vedremo poi come si comporta scusate ma io questo ciuffo adesso lo prendo e lo fisso qua. andiamo avanti allora oi slick quindi un olio idratante per labbra Non credo è il più sarà aprirlo ma tanto per farvelo vedere riesco a prelevarlo ok ok riesco se no cercavo di smontarlo per farvelo vedere ok è fatto così quindi è proprio a olio no è un lucida labbra glossato carino ha ah, un buon profumo alla frutta. <ride> Mi piace così da Ok, tolta tutta. Vediamo ancora un pochino. Sì, è proprio mm. lucida labbra glossato classico ci sta però è trasparente ed è così per, per ravvivare il rossetto oppure per tenere le labbra morbide diciamo che con le mascherine non è proprio il periodo migliore però comunque ci sta e per ultima e in questo caso se trovo, vediamo se si rimuove tutto allora l'eyeliner si rimuove con una salviettina ok e andiamo all'ultima cosa è bella imballata e questa cosa ci fa molto piacere ecco qua Terras". è una palettina da nove colori così ma adesso la apriamo perché fa riflesso e la suacciamo non si apre perché ah no era solo ah no c'era il sigillo Ok, la paletta è fatta così, ok, facciamo uno svolcino veloce, dai, allora, è bella, mmm, colori, molto classici come colori, ma niente male. Non me l'aspettavo, ma è super pigmentata. Dove ho messo? Eh, santa pazienza. Non me l'aspettavo, ma è davvero molto pigmentata. Bella! Allora, attenzione a questo colore, perché come potete vedere... È cremoso, molto cremoso però è bella, davvero molto bella è molto bella, molto pigmentata non troppo polverosa che dire, mi piace ma mi piace davvero aspettavo non me l'aspettavo invece è stata davvero una sorpresa adesso la proverò la proverò meglio la testerò però sinceramente non me l'aspettavo e sono piacevolmente sorpresa ecco bene allora fatemi sapere se avevate provato qualche prodotto della lotti london se de, vi incuriosisce qualcosa in particolare devo dire che dei de liner stamp è carino non troppo utilizzabile ma carino e la palette è colori classici, caldi, con dei shimmer, degli opachi, non me l'aspettavo, probabilmente era la più classica, ma comunque per essere vegan, cruelty free, ed è tutto, ed è, mi sembra valida, ma la metteremo alla prova. Il pennello mi sembra valido, valido, in gloss va bene per idratare le labbra, ed è questo, è particolare, ma niente male, vedremo se è setta, ma questo fatto che abbia le brillantini è diverso dal solito sicuramente, non brillantini, polvere dorata e niente, fatemi sapere se vi incuriosiscono questi palotti quale vi incuriosisce di più io come sempre ringrazio ASOS per avermi inviato questa box perché è in collaborazione con loro in esclusiva loro ovviamente ed è, basta, fatemi sapere tutto nei commenti e vi do appuntamento al prossimo video ciao!